Grazie Presidente, mi fa piacere anche essere stato eh, largamente menzionato dai colleghi di opposizione, insomma lo ritengo comunque in ogni caso al di là delle differenti eh, vedute, insomma un attestato, un attestato di stima Vede Presidente, io richiamando proprio a quel contatto con la realtà che alcuni interventi eh, prima di me eh, menzionavano cari colleghi dobbiamo dirci le cose come stanno Uh, se io oggi facessi un sondaggio tra i cittadini romani e gli chiedessi perché non vanno in centro storico eh, difficilmente la risposta sarebbe non vado in centro storico perché eh, la sosta tariffata è attiva anche perché ricordiamoci sempre che parliamo di, uh, di Nunicum che c'è solamente a Roma neanche in nessun'altra città italiana ben magari anche meno diciamo così, complessa, caotica o preziosa dal punto di vista storico-culturale uh, Speriamoci sempre che a Roma ci sono ancora degli abbonamenti che stonano un pochino con il principio di rotazione della sosta tariffata per cui per 8 ore posso, pagare, posso parcheggiare l'automobile 8 ore pagando 4 euro quindi non è che i cittadini romani non vanno in centro perché eh, la sosta tariffata è questa barriera all'ingresso che gli impedisce di farci una passeggiata a Piazza Navona i problemi sono altri, anche io lo scorso fine settimana mi sono fatto una bella passeggiata in centro i, i problemi sono altri, me, la crisi io sarei contento se con i colleghi decidessimo di ampliare un pochino il dibattito. La crisi ha messo a nudo eh, quella che era fino a poco tempo fa la natura del centro storico della città di Roma, un centro storico eh, con un turismo talvolta di massa, neanche di qualità come invece una no, no, città come Roma potrebbe eh, aspirare. Eh, chiaramente ovviamente il centro storico vive degli uffici che oggi ancora sono per la gran parte in, in smart working, ma chiaramente le famiglie e anche i residenti si erano progressivamente allontanati dal centro storico. Adesso li dobbiamo sicuramente riavvicinare per sostenere la nostra economia, ma anche perché eh, essere un cittadino romano eh, significa poter godere di, di, di paesaggi e di visioni uniche, dobbiamo riavvicinare le, le famiglie al centro di Roma, ma non è che eh, dicendo andiamo tutti in macchina a Piazza Navona eh, risolviamo il problema, anzi il problema si risolve in maniera eh, diametralmente e, e drasticamente opposta, cercando di dare il più possibile alternative sostenibili per arrivare uh, in centro storico ed evitare poi che, come ho sempre detto, mh, riferendomi anche alla ZTL, poi aprirò una piccola parentesi anche su questo, come ho sempre detto, l'offerta di sosta nelle zone centrali della nostra città, e limitrofi alla nostra città, l'offerta di sosta di superficie, è una sosta abbastanza uh, scarsa. Quindi il problema qual è? È che se io uh, rendo free, rendo gratuite le, le strisce blu, tutti quanti ci sentiamo in diritto di andare a Piazza Navona in macchina, difficilmente troveremo parcheggio a Piazza Navona ma anche nelle immediate vicinanze, penso a Lungotevere e mi ritroverò centinaia se non migliaia di automobili che girano eh, in Lungotevere piuttosto che le vie centrali della nostra città per cercare un parcheggio che difficilmente eh, troveranno eh, in realtà una risposta a questo già c'è in parte ci sono i parcheggi in struttura i parcheggi interrati che non hanno neanche queste tariffe così Uh, esose ve lo, posso, ve lo posso garantire e per le quali tra l'altro mi sembra anche che l'assessore abbia lanciato una, un avviso pubblico per cercare di abbassare ulteriormente le, uh, le tariffe uh, la risposta non può essere la sosta di superficie che oggettivamente non c'è e quindi non può essere una risposta adeguata il rischio sarebbe proprio il contrario che ci mettiamo tutti in macchina per andare a Piazza Navona non troviamo parcheggio o quindi a quel punto siamo un pochino uh, poco rispettosi del codice della strada e magari parcheggiamo su qualche marciapiede invece se siamo più rispettosi torniamo indietro. Quindi l'effetto in realtà è esattamente l'opposto. Io ho un bambino di eh, tre anni a me eh, quando vado in centro mi piace poter camminare in sicurezza senza automobili non dovendo fare come mi è capitato domenica lo slalom tra automobili che cercavano parcheggio o automobili magari anche spesso parcheggiate male. Poi nella obiettività eh, che mi contraddistingue che ho rimarcato anche nell'intervento di ieri capisco le opposizioni quando dicono perché ZDL sì e so tariffa no e questo onestamente è un dubbio che che non sono riuscito a togliermi uh, neanche io perché come ho detto chiaramente l'approccio deve essere univoco e vi assicuro, poi vado veramente a terminare che questo è l'approccio univoco che stanno mettendo in campo tutte le città italiane ed europee io in questo periodo ho uh, intensificato gli scambi attraverso ovviamente piattaforma di videoconferenza non solo con le città italiane ma anche con altre città europee tutti stanno andando nella stessa direzione addirittura Londra ha aumentato le tariffe della Uh, congestion charge. Chiaramente sono altri mondi, nessuno sta dicendo che le due realtà sono comparabili, però io penso che il percorso, anche se eh, diciamo così con declinazioni diverse, ma debba essere univoco per tutti. Grazie.